Eccoci con Lionel Mancini del Sole 24 Ore e lui è venuto e eh, ha fatto parte di, di, degli oratori di informazione e legalità, uno dei lavoratori allo piano lab. Allora volevamo chiederle: come mai è arrivato allo piano lab e qual è la sua impressione? Beh, eh, sono arrivato allo piano lab per una serie di eh, amicizie. Di diverso tipo anche sia in ambito diciamo, del, del vostro ambiente sia nell'ambito sindacale, eccetera. Mm, sono stato invitato a dei convegni e questo un paio di anni fa, finché eh, alcuni mi hanno chiesto se veniva a tenere qui una, una, una lezione. Beh, eh, Diciamo, sono molto colpito dalla quantità di persone che seguivano questo laboratorio questa mattina e anche dal modo in cui è stato seguito e delle domande che hanno fatto. Io spero che sia una cosa utile e spero che faccia sorgere altre domande, oltre che dare qualche piccola risposta. E come si coniuga la legalità all'informazione? Beh, la legalità all'informazione secondo me è, un, è come un cerchio che rotola, una alimenta l'altra. Se si fa informazione in maniera seria, deontologicamente corretta, si alimenta la legalità. Se si racconta la legalità nei suoi esempi migliori e anche nelle sue carenze, si fa un favore al cittadino che può formarsi un'opinione proprio su questo tema e praticarlo in una maniera più consapevole. Bene, grazie.